Sì, grazie Presidente. E questa proposta di delibera, come appena riferito, consiste nell'integrazione del regolamento EPA che è stato approvato nel 2017 e che diciamo, tale proposta di integrazione nasce proprio a margine di una proposta iniziativa mh, popolare che è stata eh, bocciata in aula, se non ricordo male, a novembre e che a margine di quella proposta poi fu presentato un ordine del giorno che stabiliva, tracciava un certo percorso. Ora questo percorso è stato compiuto e mh, quindi si è pensato di integrare la proposta, la, il regolamento in essere con la, eh, come dire, un nuovo articolo che prevede, eh, la, eh, lo leggo testualmente, Roma Capitale intende introdurre una gestione diretta del servizio EPA mediante un programmato e progressivo reclutamento del relativo personale utile all'espletamento del servizio che preveda l'istituzione della figura professionale specialistica di operatore educativo per l'autonomia degli alunni con disabilità. È necessario quindi si è reso necessario seguire questo percorso che ovviamente ehm, diciamo, ha già ehm, come dire effettuato no, i percorsi previsti in caso di modifica di regolamento, quindi abbiamo acquisito i pareri dei dipartimenti, eh, i pareri degli assessorati con i quali abbiamo fatto veramente un lavoro molto puntuale e capillare, eh, abbiamo ascoltato il parere dei municipi e quindi le commissioni di competenza, la commissione scuola, la Commissione personale e anche la Commissione politiche sociali si sono espresse sebbene ehm, diciamo, la, la Commissione politiche sociali non ha una specifica competenza in materia in quanto, come ricorderemo, il servizio EPA proprio con il regolamento del 2017 è stato incardinato nelle, nelle politiche educative configurandolo come diritto allo studio e quindi non come assistenza di tipo sociale ma proprio come assistenza per garantire il diritto allo studio. Quindi questo mh, si chiede all'Aula ovviamente di approvare questo inserimento che non modifica la natura stessa del regolamento ma amplia le prospettive. Voglio ricordare che ehm, anche l'assessore al personale, quindi Antonio De Santis, ha previsto la figura del, del, del, dell'OEPA eh, con un percorso graduale che possa portare quindi alla cosiddetta stabilizzazione. Per seguire tutto l'iter, come ho detto, questo inserimento nel regolamento si rende necessario, fermo restando che poi il servizio in ogni caso deve essere reso perché è uno dei servizi eh, obbligatori che Roma Capitale deve erogare agli, agli utenti. Quindi si chiede all'Aula l'approvazione dell'inserimento di questo eh, nuovo articolo, ulteriore articolo all'interno del regolamento. Voglio ricordare che eh, non è la prima volta che come Commissione Scuola interveniamo a integrare. Il silenzio il per favore colleghi troppo vociare in aula. Eh, dicevo non è la prima volta che eh, eh, provvediamo come ho detto ad integrare i regolamenti, l'abbiamo fatto con il regolamento sul trasporto scolastico, facendo dei correttivi laddove si è reso necessario, quindi alla luce delle stanze, dei, eh, come dire, del, sì, proprio delle stanze degli operatori, proprio per avviare questo percorso è necessario provvedere all'inserimento di questo articolo all'interno del regolamento eh, del servizio OEPA. Grazie.